Nel mio, nel mio canale Oggi special guestare Letra La mia pestifera pongista e, Scusatemi la faccia un po' sbattuta e orripilante Ma uh, sono abbastanza stanca in questo periodo Perché sto correndo tantissimo Ho ricevuto tante, tante richieste su Facebook Per fare dei regalini di Natale Quindi sto cucendo come se non ci fosse un domani e in più sto correndo un po' dietro lei che mi fa un po' disperare. Tra, tra scuola, crisi varie, poca fiducia, vero? Mm, mm. Scuola, ma va, va là, che sei brava, cioè che c'ha tutti i voti belli. Fa, eh, fa, fa, fa la modestina, Magari. ma cosa quasi? C'hai tutti i voti sopra il 6, non hai neanche un'insufficienza, eh? Almeno quello. Vabbè. Beh, <ride> voglio dire, non hai neanche una sufficienza sul pagellino, Ele. lo voi qua sotto nei commenti se sono bravo o no. Ma sì che sei brava, voilà. <ride> Allora, video velocissimo. Eh, cioè, partiamo subito in quarta. Eh, di... Video velocissimo, è già passato un'ora. No, un minuto. Scherzavo. Eh, <ride> <continui interrom> <ride> Allora, no, video haul Questa parte la se riesco a taglio Video haul <ride> Perché ho fatto acquisti eh, Per preparare le decorazioni di Natale al, Lidl, Viridea il negozio della carta, il supermercato della carta il supermercato della carta era acqua e sapone prima che ti no, non è, ma no, non è acqua e sapone, il supermercato della carta vende altro okay. e, e partiamo subito perché volevo mostrarvi cosa abbiamo acquistato, grazie alla mia valletta, visto che oggi ho la mia vallettona, ma sei tu la mia valletta no, sei tu il canale mio allora, abbiamo ho preso ho un ho foglio di, di feltro mi copri, mi <ride> aiuto un foglio di feltro? Perché cosa dobbiamo realizzare? Una casetta di pan di zenzero? Sì. Sì, beh, allora mi sa che la metteremo in forno. Poi, allora, questi due... Vedere, facciamoli vedere insieme. Quattro fogli di panno Lenci. Che serviranno per fare... Aspetta, facciamo I... vedere i colori! No, i dolci! No. Vabbè, non facciamo vedere i colori no, beh, ho visto che sono pan, pan di zenzus sì. ma sono... <ride> che cosa stai dicendo? sono, Staci, Ai, sono, so. fo sono fogli di, di pannolenci, dai, ho uno rosso uno beigeolina, uno bianco e uno po' eh, poi perché... ho preso questo che Quindi... non serve per um, da infilare nelle orecchie elettra perché mi fa disperare mm. uh, in realtà l'ho preso perché uh, ad abilmente Vicenza ha conosciuto Antonella che gestisce la pagina shabby, Chic, eh, shabby Dreams and More, comunque vi metto il link sotto, eh, e Antonella realizza delle decorazioni in stile shabby, molto molto belle, e aveva portato da mostrare questi alberi di Natale, eh, fatti con la lana bianca, col, con del pizzo sotto, che mi erano piaciuti tantissimo. Ho provato a prendere questa base Perché vorrei provare a uh, rifarli Se stai ferma magari uh, A rifarli um, Ovviamente lei è molto più prova di me Io ci provo Anto Non so che cosa uscirà Però bacione E questo era il mio acquisto da idea. Poi al supermercato della carta Abbiamo preso No aspetta Dello spago bianco Spago bianco made in Cina Mi raccomando anche voi Prendetelo Non devi dire queste cose? Perché fa ridere il made in Cina. No non fa ridere il made È stato fatto in Cina Dello spago eh, Ma che cosa vuoi? Dello spago Dello spago? Dello spago made in spago mm. Nel lavandino <ride> Del pizzo bianco dai che se devo rifare no. del, del pizzo bianco, pizzo bianco. Dai, adesso facciamo le serie del okay. pizzo rosso una bordura di pizzo rosso che sarà alta 2 cm una bordura uh... Nel 10 no ma no sarà 5 cm questo qua sempre rossa del nastro di juta, juta. di juta grezza e juta. questo juta. e questo bellissimo nastro con cui mi copre mi la faccia ogni singolo video Aiuto ah. Sembra un bandito così GTA cioè, serve, Mi servirà per ad adobare le ghirlande Perché appunto vorrei fare queste ghirlande Un po' nuove da mettere fuori dalla porta La uh. ghirlande Alla Lidole invece Ho preso Attention Attention battalion Il kit Per l'embossing poi di questo facciamo un video a parte e vi faccio vedere che cosa c'è dentro e se capisco come funziona soprattutto. E beh, mamma non hai ancora trovato le mie istruzioni, vuoi che trovi quelle? Poi del nastro, sempre da usare negli alberini sciopi di Anfì. Aspetta, bellissimo. Delle stelline. Della decorazione Stellini, stellina questo, Brava, vedo che sei intelligente Ma va Dei sonaglietti perché quelli che avevo preso Quest'estate li ho già usati Un altro nastro Sul rosso mm. Poi Un altro nastro bianco Uguale a quello di prima Uguale a quello di prima Le colle a caldo. Che mi copri sempre la faccia non ho capito. Mm. Colla a caldo. Oh, sì. E poi sì. ho preso infine l'ultima cosa: dei penarellini ah. per decorare. What? Alla Lidl questa settimana ci sono un sacco di offerte Però... molto carine. Eh, non mi sono piaciute le decorazioni con le piccoline da 0,99 centesimi Ho preso solo i sonaglietti perché secondo me erano l'unica cosa per cui valeva la pena Perché erano effettivamente bruttarelle Sono un po' indecisa sulle stelline di legno eh, Ci sono anche dei cartoncini glitterati, dei cartoncini normali Ma io non li ho presi perché poi me li usa lei per fare le flashcards d'inglese No scherzo, eh, non li ho presi perché ne ho un sacco <ride> da, da finire Questo era me. il nostro video haul eh, Spero che vi sia piaciuto E eh, niente, vi mandiamo un bacione e vi auguriamo buona serata Ciao a turuturutitti